Quindi vi lascio alla, alla presentazione del team e di nuovo benvenuti in Jenny Jungle. Buongiorno, sono Alberto, responsabile tecnico del progetto Jenny. Vi presento la nostra squadra di super ingegneri che ha progettato la struttura hardware software di questa fantastica macchina. Venite con me. Mi chiamo Silvano Seva e mi occupo dello sviluppo e del test del firmware per l'elettronica di Jenny. Mi occupo lo sviluppo degli algoritmi di controllo della macchina, con particolare riferimento al software. Sono Ernesto, mi occupo della progettazione del gruppo sterzo e del gruppo batterie e della Geni. Sono Francesca, mi occupo di marketing e comunicazione per Geni e in particolare in questo progetto sarò la vostra referente. Ciao, sono Alex Bordini e sono il responsabile della programmazione software. Se non vi dispiace, ora torno al lavoro. Sono Enrico, il responsabile dell'hardware e mi occupo della progett progettazione delle varie schede elettroniche, delle batterie. Sono Giovanni e mi occupo della progettazione del telaio della Jenny. Sono l'ingegner Fulgoni, dopo un'esperienza in Ferrari, Maserati e Pirelli, sono qui in Genni per dirigere lo sviluppo della nuova macchina. Sono Denise e mi occupo di assistenza clienti, quindi avremo modo di conoscerci durante questo progetto. Sono Marco e mi occupo dello studio, dello sviluppo e tutte le soluzioni che compongono la Genni. Mi chiamo Enrico, sono un designer e mi occupo dello stile di Genni. Sono Luca Buschleger, presidente di Geni Factory. Sono anche ingegnere e mi occupo di supervisionare tutta la parte elettronica della nuova Geni. Benvenuti nella giungla!